Gormiti! Solo ha bisogno di noi! Oggi oh. all'attacco! Oh. È stato molto carino. Consegnaci il cuore del titano. I Solar che sono i suoi legittimi custodi. È l'unico modo per mantenere l'ordine e l'equilibrio nell'universo. Sembra tutto così noioso. Ho un'idea migliore. Lascerò il compito di distruggere tutto al titano, mentre noi ce ne staremo seduti a goderci il caos. Noi abbiamo un'idea ancora migliore. Noi distruggeremo te. I Solark lo hanno circondato! Ah, ora non può scappare! Forza, guerrieri! Quei ragazzi sono fantastici! Eclos! non c'è motivo per cui questo scontro debba continuare ancora. Arrenditi! Credo tu abbia ragione. Forse è il momento di essere buoni e portare un po' di pace nell'universo. <ride> Riesci a immaginartelo <ride> Siete proprio degli sciocchi Non avete la minima idea di cosa vi aspetta Solark Non sarà in grado di risvegliare il titano finché il suo cuore non sarà completamente carico Allora non vuoi proprio capire Se questo può potenziare un titano Immagina cos'altro è capace di fare Eklos, abusare dei poteri del cuore del titano può portare solo al caos e alla distruzione. Ed è proprio quello che voglio. Oh oh. Divertiamoci un po'. Non credevo fosse così devastante! Che hai intenzione di fare? Non te la caverai così! Ah, infatti intendo cavarmela così! Oh. Ma cosa è stato? O è lo stomaco di Trek, oppure un mostro gigantesco! La chi mi fa male